L'Europa inizia in Molise, ventesima regione d'Italia, con le sue bellezze tra passato e presente. Ci troviamo sull'area archeologica di Altiglia Sepinum, uno dei luoghi simbolo del nostro territorio, immortalato da uno scatto del New York Times, che ha fatto il giro del mondo. Siamo una delle regioni più piccole d'Europa, ma abbiamo tutto. Abbiamo mare e laghi, pianure, colline, montagne. Siamo un popolo accogliente, legato alle proprie origini e tradizioni spettacolari. Arti, mestieri, enogastronomia. La nostra è una terra sana, con aria pura, natura incontaminata. Da no Venire da noi vuol dire relax, in sicurezza e tranquillità. La vacanza perfetta esiste per chi cerca paesaggi e sapori autentici, in piena sicurezza e con prezzi accessibili quest'estate Molise.